Sono Martina e ho appena eh, terminato il mio stage qui a Shanghai nel, nel settore dell'interior dell design e vengo da Imola comunque. Va Molto molto bene perché mi sono, mi sono ambientata subito nel senso che è stato comunque fin da subito un ambiente abb abbastanza accogliente, amichevole in generale con, con la capa, e i colleghi e le colleghe sono tutti molto gentili e quindi diciamo che non avrei potuto trovare, trovare ambiente lavorativo migliore rispetto a questo e al momento mi occupo di generalmente di back office e marketing e communication per l'azienda allora relazione con i cinesi sicuramente all'inizio cioè all sempre diciamo per il fatto che comunque ero stata qua in Cina 4 anni fa sapevo un po' Più o meno grandi linee già com'era l'ambiente e tutto quanto, però in generale è stata una, un ritrovamento, perché alla fine sapevo che i cinesi comunque in generale sono persone che abbastanza, abbastanza accoglienti, abbastanza gentili, mh, diciamo, nel loro, nel loro complesso con le, gli stranieri, quelli che vengono fuori dalla Cina. E, mh, e quindi no, è stato, è stato veramente una, un bel impatto, però me lo sono cioè, me lo son goduta alla, a pieno e me lo sto ancora vivendo, vivendo a pieno veramente tanto. E sicuramente ho dovuto imparare molti, diciamo, molti termini che magari alla scuola o comunque all'università non ti insegnano, soprattutto quelli di tipo lavorativo e magari legati al proprio settore, infatti... Nel settore tessile ne ho imparato abbastanza. Una che mi piace molto è Mieliao, che è appunto il, il marchio della nostra, della nostra azienda, che è appunto tessuto. E, e poi in generale, vabbè, mi, mi è sempre piaciuto, come si può dire, il, uh, il modo in cui, in cui i cinesi chiamano magari le, le belle ragazze, credo che sia me Meinyu, mei Dato che mi sono trovata talmente bene con, con diciamo, l'ambiente lavorativo, i colleghi e tutto quanto, direi che vorrò proseguire comunque il mio, il mio percorso lavorativo qui in Cina al momento. e No, anche perché non potrei, penso che non potrei chiedere di meglio, quindi continuerò la mia esperienza qui per un altro po'. Sicuramente e il fatto che sia una, la Cina è un ambiente che passa dal punto di vista proprio ambientale, non dico eh, dal punto di vista personale, però dal punto di vista dell'ambiente in generale è bello come si possa in questo paese coniugare il nuovo e l'antico, quindi cioè, magari in una in una città anche solo come Shanghai, dove uno si aspetta tipo palazzoni enormi, super illuminati, altissimi e cose varie, si possono trovare comunque anche dei, diciamo dei, delle rimanenze dell'antica dell dell civiltà cinese, come possono essere appunto i templi, le pagode, ma questo non solo qui a Shanghai, ho visitato anche molte altre città della Cina ed è diciamo, sempre bello comunque vedere questo mix di, di tempi. 我感谢你们读